Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Eh, ormai ci siamo, è imminente l'arrivo del nuovo drone di casa DJI, il primo Cinewp di casa DJI, il DJI Avatar. Ormai le immagini di questo piccolo drone di casa DJI stanno diventando sempre più insistenti e abbiamo anche eh, addirittura adesso la scatola del drone. E come è successo ormai per tutti gli ultimi droni di casa DJI, eh, quando le foto diventano così insistenti, si arriva anche alla foto della scatola, vuol dire che manca davvero poco al lancio ufficiale del drone. Quindi ragazzi preparatevi perché si parla addirittura di agosto eh, per il lancio di questo nuovo drone ma soprattutto un nuovo tipo di drone per quanto riguarda il marchio DJI ma cosa sappiamo con quasi certezza eh, delle caratteristiche di questo nuovo drone? Allora sappiamo che peserà 249 grammi, sappiamo che avrà i nuovi Gaggles, cioè una versione 3 o una versione 2 perché in realtà eh, queste erano la prima versione e queste erano la versione 2 di questi quindi per dji questi potrebbero essere la versione 2 perché comunque a livello di innovazione sono loro la seconda versione o meglio la seconda generazione eh, di gagos di dji mentre questi erano stati v2 della prima versione quindi un aggiornamento un'evoluzione della prima versione eh, o se no li chiamiamo v3 e siamo a posto comunque eh, ragazzi ci sono questi nuovi gagos che a differenza eh, dei precedenti eh, come ormai tutti sapete ormai sono a le foto ovviamente anche di questi nuovi occhiali sono molto molto più compatti rispetto a questi, molto più bassi, eh, si vedono solo due antenne anziché quattro quindi completamente rivisti e riprogettati per quanto riguarda eh, questi visori. E una cosa di cui ormai si è quasi certi è che avrà la stabilizzazione Rocksteady 2.0 mentre qua nel DJI FPV avevamo la Rocksteady 1, quella de della prima DJI Osmo Action, eh, in questo nuovo Cinevoop avremo la Rocksteady 2.0 quindi eh, la stessa stabilizzazione che troviamo nella Osmo Action 2 di DJI. Ovviamente non sarà dotato di gimbal quindi non avremo una stabilizzazione meccanica su tre assi eh, avrà solo il movimento su e giù eh, della videocamera che eh, come anche nel DJI FPV ovviamente l'unico movimento che c'era disponibile è quello poi ci sarà ovviamente un ammortamento per quanto riguarda gommini e via dicendo ma non avrà una stabilizzazione meccanica tutto praticamente sarà gestito per quanto riguarda la stabilizzazione elettronica. Eh, il movimento, se è come per questo drone DJI FPV si potrà andare ad avere una diciamo un'inclinazione fissa, quindi lui avrà sempre questa inclinazione che potremo ovviamente gestire dal radiocomando o eh, avere la possibilità che lui tenga la telecamera inclinata in quella posizione eh, in base a quanto il drone si muove. Quindi il drone terrà sempre la telecamera inclinata eh, in base al movimento quindi aggiusterà il movimento per avere sempre l'inclinazione che gli abbiamo dato. Se invece sarà fissa, indipendentemente che il drone sia così o che il drone sia così, l'inclinazione della videocamera sarà sempre in quella posizione, mentre appunto se eh, avrà come questo DJI FPV la doppia possibilità, lui tenderà sempre ad aggiustare l'inclinazione della videocamera in base invece a quanto è inclinato il drone. Eh, quindi eh, queste sono altre caratteristiche che sappiamo con quasi il 100% della certezza eh, poi una cosa che si è vista perché adesso, come sapete è apparso anche un video un piccolo video in cui probabilmente eh, si stava girando la pubblicità riguardante questo nuovo cinewooper eh, c'era un pilota eh, tutto sponsorizzato Red Bull e nel, mh, in questo video si vede il pilota che eh, utilizza questo nuovo cinewooper gli viene fatto provare e il pilota che sta utilizzando il drone non usa un controller come questo ma usa questo il motion control questo eh, prodotto che è arrivato insieme al DJI FPV venduto separatamente come sapete perché all'interno della confezione c'era questo eh, che dà la possibilità di pilotare il drone muovendo il polso e facendo tutti i movimenti eh, della mano cioè veramente qualcosa di innovativo il grilletto per dare gas praticamente tutto quello che possiamo fare con lui è fatto da qua ovviamente in maniera molto molto diversa eh, secondo me questo non ha avuto un grande successo eh, perché comunque eh, in abbinamento a questo per un pilotaggio in maniera assistita sicuramente interessante infatti mia figlia l'ha utilizzato gliel'ho fatto utilizzare perché comunque se il drone lo si utilizza in modalità assistita eh, allora ha senso ovviamente in modalità acro eh, utilizzare questo mm, io veramente non ci ho provato quindi eh, non, non ve lo so dire ce l'ho però in acro uso questo però ovviamente questo nuovo Cinewup ha anche caratteristiche diverse rispetto a lui sicuramente a livello di prestazioni a livello di di aggressività a livello di tutto eh, ovviamente cambia proprio la tipologia di utilizzo però eh, spero ovviamente che non ci sia la possibilità di utilizzare solo questo ma di utilizzare entrambi e poi uno valuta quello che più eh, gli dà divertimento e quello che più lo soddisfa nell'utilizzo di questo nuovo cinewup avata di casa dji eh, un'altra cosa di cui si è parlato tanto che però qua non si sa realmente come sarà eh, si mormora che il drone eh, abbia eh, l'utilizzo solo con pilotaggio assistito. Cosa vuol dire che come il DJI FPV ha tre modalità di volo, quindi modalità normal, modalità sport e modalità manual. Quindi modalità normale è quella proprio per i principianti che non hanno mai volato con un drone FPV, quindi lui praticamente è come pilotare un Mavic eh, dal punto di vista della sicurezza, della stabilità di volo, quindi lui sta lì fermo, lo muoviamo destra, sinistra, su, giù come un Mavic. Con la piccola differenza che ovviamente non abbiamo un gimbal sulla videocamera pilotato in normal con movimenti così così così eh, capite che dal punto di vista della registrazione video anche no in modalità sport aumenta le prestazioni ma rimane comunque per quanto riguarda ovviamente le riprese video sempre molto limitato perché la stabilizzazione elettronica non può andare a compensare movimenti secchi bruschi in certe situazioni o meglio nella maggior parte delle situazioni quindi che non sia un volo invece molto eh, preciso e lineare mentre ovviamente in acro dove si pilota un drone quindi non si ha eh, movimenti bruschi se, a meno che non siamo noi a dargli movimenti bruschi il drone sicuramente ha dei risultati a livello video eh, molto migliori chi mi segue sul canale lo sa perché pubblico tantissimi video eh, in montagna con lui ed è davvero tanta roba quindi eh, spero che eh, dji abbia implementato una situazione tipo questa con passaggi graduali che portano a pilotare un drone come il cinewp avatar eh, in eh, manual o in acro chiamiamolo come vogliamo manual per dji acro per eh, chiunque piloti un drone il linguaggio eh, è forse più giusto acro perché si capisce di più però comunque il senso è quello dove si ha veramente il drone nelle nostre mani eh, perché se eh, dji non dovesse implementare questa funzione non capisco fino in fondo eh, che possibilità abbia questo cinewhip dal punto di vista finale delle mh, diciamo della qualità video poi perde un po il senso di quello che è appunto avere un cinewhip se non lo si può eh, utilizzare liberamente per fare determinate manovre. Eh, la cosa migliore come vi ho detto è avere le tre possibilità così uno che non è in grado di pilotare subito in acro perché non lo ha mai fatto può avere i tre step per arrivarci quindi con questo drone con cui lui prende confidenza fa i tre passaggi parte in normal sport e manual e arriva a pilotare appunto in manual o acro chiamiamolo come vogliamo eh, quindi queste sono sicuramente le cose principali che si sanno di questo dji avatar e eh, ragazzi come vi ho detto quando arriva la foto della confezione eh, ci siamo vuol dire che è davvero imminente avete visto il mini 3 eh, è successa la stessa cosa avete visto il mavic 3 è successa la stessa cosa quando è arrivata anche la foto della scatola vuol dire che il drone è veramente molto molto imminente e poi comunque rimane anche tanta curiosità riguardanti i nuovi goggles dji perché comunque eh, loro poi dovrebbero avere la possibilità di essere utilizzati eh, anche con i droni fpv classici tipo questo eh, supponendo che il dji rilasci delle nuove aree unity cioè veramente eh, c'è tanta curiosità anche per questo motivo perché il dji avatar sarà il primo drone ad avere i nuovi goggles dji ma questi nuovi visori come erano eh, stati inseriti qua per lui che possono sono stati utilizzati ovviamente su droni di questo tipo qua si ripete un po' la stessa storia, vengono integrati subito con un prodotto DJI ma poi verranno venduti separatamente per essere utilizzati ovviamente in tutto il mondo FPV. Quindi detto tutto questo ragazzi eh, come vi ho detto non dovrebbe mancare tanto quindi sapremo a breve prima dell'uscita sicuramente altre indiscrezioni, altre caratteristiche tecniche che avrà questo nuovo drone di casa DJI e se questo mio video riguardante questo DJI avatar cinewup di casa DJI vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram